Un prodotto che subisce più controlli è un prodotto migliore? Sembra ovvio, vero? E invece la risposta è no, la realtà è controintuitiva. Ogni ispezione aggiunge costi e non genera benefici e di conseguenza non aumenta il valore per il cliente. Immaginiamo una fabbrica di occhiali, dove il controllo a qualità permette di scoprire che ogni 10 pezzi prodotti uno è difettoso e quindi da scartare. Il controllo ha aggiunto valore? Beh no, in realtà ha semplicemente evitato di farne perdere ulteriormente facendo arrivare al cliente dei prodotti difettosi. È come giocare a calcio sempre in difesa. Puoi evitare di prendere qualche gol, ma difficilmente vincerai la partita. Se un processo è a zero difetti, possiamo dire estremizzando che il controllo qualità non servirà più e avremo quindi risparmiato anche il costo che esso comporta.